Ciao a tutti e bentornati nella mia cucina! Oggi prepariamo insieme le mie mitiche ciambelline. Seguitemi e vi mostro come realizzarle al meglio. Per fare le nostre ciambelline ci servirà la farina di tipo 0, le patate bollite, il sale, la vanillina, l'estratto di vaniglia o la bacca, della vaniglia, i semi di una bacca di vaniglia, un uovo, il lievito di birra fresco o un terzo del peso del lievito di birra fresco previsto per la ricetta, di lievito secco disidratato, un cucchiaio di zucchero, il burro a temperatura ambiente e la scorza di un limone bio. Aggiungiamo alla farina le patate bollite, mi raccomando che siano bollite con la buccia e eh, che le utilizziate quando sono almeno tiepide, non calde. Uniamo il sale. Per gli ingredienti e le dosi fate sempre riferimento al link che vi porterà direttamente nel mio blog cucina con me graziellarafaele.it. Aggiungiamo la vanillina o la vaniglia o l'estratto di vaniglia. l'uovo, il lievito il spicciolato. Come vedete questa ricetta non ha liquidi ma riusciremo a impastare lo stesso. Aggiungendo i liquidi andiamo a cambiare la ricetta e quindi sarà più difficile riuscire ad impastare. Ora a questo punto aggiungiamo anche la scorza del limone raccomando che si bio e solo la parte gialla se volete potete aggiungere anche la scorza dell'arancia a me non piace e quindi non lo aggiungo iniziamo ad impastare per ultimo andrà il burro però per adesso impastiamo sarà sufficiente il liquido del burro del, dell'uovo per sciogliere il lievito, vedrete che non troveremo traccia di lievito. A questo punto aggiungiamo il burro, pochi pezzettini alla volta. E impastiamo. Dobbiamo tenere un panetto liscio e omogeneo. trasferito l'impasto sul piano di lavoro continua ad impastare fino a quando il burro è stato assorbito e fino a quando non otteniamo l'impasto come vedete liscio e sodo ora vi apro l'impasto per farvi vedere che non c'è presenza di burro nonostante io non abbia messo nessun liquido non c'è presenza di lievito vedete il lievito si è perfettamente sciolto ora io formo il mio panetto lo metto a lievitare nella sua stessa ciotola con pellicola trasparente fino al raddoppio. I tempi di lievitazione come dico sempre dipenderanno dalla temperatura ambiente in casa vostra. Io lo metterò in forno spento con la lucina accesa più o meno ci vorranno 3-4 ore poi ve lo dico. Quando l'impasto è raddoppiato, il mio ci ha messo 3 ore nel forno spento con la lucina accesa, lo riprendiamo, ne andiamo a staccare dei pezzi, scegliete voi la grandezza, non lo maltrattiamo troppo e andiamo a formare le ciambelline, così, e richiudiamo bene. Una volta ricavate tutte le ciambelline, le mettiamo a lievitare ancora. Quanto tempo devono lievitare? Non lo, so, Dipende dalla temperatura in casa vostra. Più o meno dalla mezz'ora ai tre quarti d'ora. Devono raddoppiare di volume, devono diventare belle cicciottose cicciottose. Quindi le copriamo con un panno o con la pellicola e le facciamo lievitare fino al raddoppio. Le nostre ciambelline sono lievitate, vedete come sono belle cicciottose? Vedete? Belle cicciottose. E adesso le andiamo a friggere. Quando la temperatura dell'olio è a 170-180 gradi, andiamo a mettere le ciambelline poche alla volta, altrimenti la temperatura dell'olio si abbassa e si inzuppano di olio. facciamo prima colorire da una parte e poi dall'altra le andiamo a girare e aspettiamo che cuociano anche dalla parte di sotto quando sono ben cotte le alziamo dall'olio E facciamo perdere tutto l'olio in eccesso nel frattempo io continuo a friggere quando sono ancora calde li andiamo ad avvolgere lo zucchero non le fate raffreddare altrimenti lo zucchero non aderirà più alla ciambellina così bellissime ed ecco le nostre ciambelline appena cotte ne apro una per farvi vedere guardate queste sono ancora calde sono sofficissime vedete ora io vi ringrazio per aver seguito questo video mi raccomando se la ricetta vi è piaciuta lasciate un like e condividete ciao a tutti e grazie alla prossima ciao